Siamo con Alessandro Maestri dopo l'esordio dell'Italia al Premier 12, una sconfitta contro Porto Rico in una gara che ha avuto un risultato molto più ampio di quanto non si sia visto nei valori espressi in campo, effettivamente. gli episodi hanno girato tutti per il verso di Porto Rico. Sì, onestamente eh, Porto Rico non ci è sembrata così è imbattibile, eh, purtroppo come hai detto eh, gli eventi e hanno fatto sì che eh, abbiano avuto la meglio su di noi con un risultato anche abbastanza ampio e niente, purtroppo eh, forse con un poco più di decisione anche nei primi inning sarebbe potuta essere un'altra un partita C'è stato quel quarto inning che ha dato la svolta prima di eliminare a casa Di Vaglio con anche qualche dubbio sull'interpretazione del regolamento da parte dell'arbitro tu come l'hai vista l'azione? io dire il vero ero dentro a cambiarmi la, la maglietta quindi purtroppo non l'ho vista e ho avuto modo di vederla in un replay e non so l'ho vista solo una volta e mi è sembrata comunque una, una giocata normale nel, nel baseball poi sinceramente dovrei riguardarla più volte per, per giudicare meglio come valuti la tua prestazione? A un certo punto avevi dato l'impressione proprio di poter dominare il Sì, dal beh, secondo al terzo inning sono quelli che mi sento meglio. E, purtroppo nel quarto inning ho messo gli uomini in base, quindi ho dovuto eh, combattere, tirare dei, dei lanci in più, ed è stato quello che mi ha che mi ha penalizzato, nel senso che poi mi hanno detto togliere dal, eh, dalla partita e mettere in rilievo, cosa naturalmente è normale, però personalmente mi sarebbe piaciuto andare più, più in avanti nella partita, lanciare più in, sicuramente. Ecco, per chiudere si dice sempre che si gioca una partita alla volta, eccetera, è, è, è piuttosto vero in questo caso, nel senso tutti avversari fortissimi, bisogna trovarli in un momento di debolezza diciamo, e dare sempre il massimo. Eh sì, in eh, tutte le partite ci saranno momenti, episodi che, che decideranno partite, quindi oggi purtroppo è andata, è andata meglio loro e domani ce la giocheremo con Taiwan e dobbiamo essere eh, cinici a sfruttare le occasioni che ci si presenteranno.